Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi, io sono qui con Loretta, dal vivo in presenza, avete magari già visto altre sue testimonianze su YouTube, però io e Loretta ci conosciamo già da un paio d'anni, abbiamo fatto tanti lavori insieme, dal logo ai seminari di riequilibrio energetico, di connessioni angeliche, lei ha finalmente deciso, anche perché adesso abbiamo la possibilità di vivere l'esperienza dal vivo, eh, di partecipare parla al seminario di quattro giorni dove i primi due giorni sono stati due seminari eh, basati sul riequilibrio energetico e adesso invece stiamo vivendo l'esperienza del sé superiore. Ciao Loretta! Ciao a tutti, ciao Rossella! Come va? Bene, bene. Come, bene. come stai vivendo l'esperienza ah, del seminario? È bellissimo, è una gioia, un amore, è bellissimo, è coinvolgente, avvolgente, eh massimo ascolta tu avevi già fatto l'esperienza delle frequenze Sente, sia sì. online che dal sì, vivo che differenza stai trovando allora, di fatto eh... Le energie, sia online che dal vivo, le senti ugualmente allo stesso modo: anzi, sono stupende in tutti e due i modi. Dal vivo c'è il contatto umano che rafforza i rapporti, rafforza l'energia, la senti proprio umana oltre che solo energia. E quindi è, è una cosa meravigliosa. È una bella un esperienza. un'esperienza un po' più profonda. Più profonda. Più profonda eh, sì. Cosa vuoi dire a proposito delle nuove frequenze? Secondo te che cosa sono queste nuove frequenze? Beh, Come le percepisci? Le nuove frequenze non lo so, le percepisci nelle mani, nel cuore, le, le dirigi, le, le, le doni cioè, e, e, e, ti, e ti fanno crescere anche dentro, ti fanno sentire bene, ti danno l'amore e, e, e dici lo sto dando anche alle anche. altre persone. Sì, e sì. tu che beneficio hai ricevuto personalmente dalle nuove frequenze? Uh, intanto ho staccato dal mondo e il mio fisico si è rilassato, si è, um, si è adagiato sull'amore, <ride> direi che sì, sì. è la cosa più... Sì più bella, perché ho proprio staccato dalla mia routine che è pesante e sento proprio una grande leggerezza. Poi spero che arrivino altri benefici nel tempo. Certo. Mi aspetto. E poi c'è la differenza con la, con la connessione a sé superiore, ti sembra più intenso, ti sembra... Eh, potenza, è una cosa... Molto forte, molto emozionante. Tu hai ricevuto eh, la tua personale, giusto? Sì, sì, avevo il cuore che batteva mille, ero, ero il mondo, ero bello, è proprio una bella piena, piena, piena. E adesso che stai imparando tu a farlo sugli altri, eh, come, ti piace questo è bello, lavoro? È bello, è come un regalo che fai a loro e che sai di averlo ricevuto e adesso lo puoi dare alle altre persone, non vedo l'ora di andare a casa e sperimentare, sì, ma che piacerebbe sì. fare questo come servizio per il vostro? Magari, il boss, certo, no? sì, sì, sì. Beh, Loretta certo. è una mia allieva, ripeto, da due anni, sì. eh, ha una grandissima esperienza con lo hosting, e, sì, e adesso sì. anche è, pronta, però... è anche pronta per, sì, anche per operare come sì. per aiutare a facilitare la guarigione, comunque il riequilibrio energetico certo. sulle altre persone certo. e anche la connessione al sesso superiore. Sì. Sì. A chi consiglieresti questo segno? A tutti, <ride> anche ai bambini, anche ai bambini. A tutti, a tutti, tutti dovrebbero crescere con la consapevolezza che ci sono energie d'amore e si possono donare agli altri, si possono donare a se stessi. Esatto. Eh, a tutti, a tutti. Io se avessi un bambino piccolo me la sarei portato dietro, avrei fatto fare il corso anche a lui, o a lei che sia sì, certo. insomma a tutti. A Ascolta, tutti. è la presenza dell'arcangelo Michele. Eh. <ride> ci vuole, lui ci accompagna, ci protegge, eh, ci, ci, ci prende proprio per mano, poi eh, aleggia nella stanza, si sente la famiglia. Sì, sì, sì, sì, ti sì. senti protetta in questo sì, lavoro? No? Mi sento proprio, cioè, non ho mai avuto dubbi che. Eh, qualche cosa di sbagliato potesse succedere, qualche cosa che distorto potrebbe esatto. succedere. Cioè mi sento proprio eh, in una sfera proprio protetta. protetta. Sì, sì, sì, l'Arcangelo Michele nel cuore. ci ha accompagnato tutto, dal sì. cibo, dal bagno, dalla stanza, dalle persone, ci ha accompagnato in tutti, in tutti i posti del... dove siamo andati. Che bello, sì, sì, sì. sono contenta. Sì, Io sì. ti ringrazio per la tua testimonianza preziosissima. Grazie. A te. Ti ringrazio immensamente Grazie un abbraccio. Ciao a tutti. Grazie a tutti.